Ignazio Moser e Ivana al GF VIP, aereo con dedica d'amore per loro, la reazione. Ignazio e Ivana al grande fratello VIP, arriva l'aereo sorpresa, la loro reazione è quella degli altri inquilini. Quant'è bella giovinezza, che si fugge tuttavia! Chi vuole essere lieto, sia, di domani non c'è certezza. Ignazio e Ivana sono belli, giovani e pure affiatati. Nella casa del grande fratello Vip sembra esserci un particolare feeling tra loro, ma per ora le situazioni sentimentali esterne sembrano avere la meglio su un possibile quanto auspicato loro amore futuro. Auspicato soprattutto dai fan, visto che poche ore fa hanno addirittura fatto decollare un aereo sulla casa con un messaggio a loro rivolto, vivetevi. Come a dire, non abbiate paura e fateci e fatevi sognare. Certo il fidanzato della modella, visto quanto accaduto, probabilmente starà storcendo il naso. Ma come avranno reagito i diretti interessati a una simile sorpresa? Andiamo a scoprirlo. Grande fratello VIP, Ivana e Ignazio Moser, l'emozione più vera, vivetevi. Iva e Igna, l'emozione più vera, vivetevi, fan. Questo è il messaggio mandato dai sostenitori dei due giovani che si è incastonato nel cielo azzurrissimo sopra la casa del grande fratello Vip. La modella e il ciclista, in compagnia di molti altri inquilini, sono rimasti sorpresi e stupefatti di quanto letto. Ivana fino ad oggi ha sempre parlato di una forte amicizia con Moser. Senza però mai lasciarsi andare a qualche dichiarazione più scottante. Tuttavia nel rivolgere lo sguardo al cielo, si è poi lasciata andare in un abbraccio affettuoso proprio con il bel Ignazio, che le ha anche dato un tenero bacio sulla guancia. Spazio poi alle battute goliardiche e simpatiche di Impastato e di altri presenti. Moser e Lamrazova al grande fratello Vip, amicizia o flirt? Ivana infine si è anche lasciata scappare una frase interpretabile, ma si sono fissati. Insomma, la bella modella si tiene ancora sulla difensiva, ma sembra non del tutto essere indifferente al fascino del ciclista. Un fascino e una bellezza a cui non è certo semplice rimanere del tutto indifferenti. Chissà che la bella giovinezza che fugge in fretta, a breve, non faccia sbocciare qualche germoglio d'amore tra i due. E chissà pure che cosa ne penserà il fidanzato della marazzova di questo tifo dei fan.